tornate sul mio canale come saprete sono due o tre settimane che sono in vacanza e due settimane che sono arrivata al mare e devo ammettere che mi sto godendo le vacanze e non sto filmando molto quindi vi chiedo scusa però come avrete detto dal titolo di questo video, questo è un nuovo mashup perché qualche cosa ho filmato qualcosa di particolare anche perché le mie giornate qui sono molto monotone ma non vi preoccupate sto cercando di fare un video sulle mie giornate qui al mare che dovrebbe essere interessante e magari anche utile quindi con oh calma ci arrivo e quindi ho voluto mettere insieme in un video tre cose che ho fatto di particolare che penso vi possano piacere essere utili insomma quindi inizio questo video con la gita in barca che abbiamo fatto delle 5 terre anche se per qualche motivo non vedrete molto di quello che è successo <ride> mm -hmm. ah vi faccio vedere una maschera che prima che mi diciate su che io vi conosco so che avrei dovuto fare tipo le cose di vapore per aprire i miei pori ma non lo sapevo non c'era scritto sul, sul libretto delle istruzioni della maschera quindi non l'ho fatto e infatti non ha funzionato molto però ne ho un'altra che devo fare e questa volta la farò cercando di aprire i pori scusate i miei capelli, e poi per finire un unboxing che non è un unboxing è un shopping haul di quando sono andata a fare shopping a Barberino che è un outlet tipo MacArthur quello con le casette e vi voglio far vedere cosa ho comprato anche se non è niente di fitness niente di palestra, di sport e infatti boh, Vedremo come considerate il mio stile Io vi saluto qui Ci vediamo nel prossimo video questa mattina i miei hanno voluto fare una sorpresa a tutti E uh, andremo a fare il giro della Palmare Di tutte le 5 terre Tino, Tinetto Non so che cazzo siano Quindi per fortuna ho portato la fotocamera E quindi vi porterò con me in questa giornata Sulla barca Il problema è che io soffro di mal di mare Quindi il pensiero di passare tutta la giornata qui Mi è male <ride> Aiuto Houston, abbiamo un problema. Houston, dove sei? Dove sei? Torna qui. Ciof, ciof. Lì c'è il mio scoglio, il mio scoglio. <ride> volo in acqua uh. Quella è la grotta Byron Quella è il castello di Porto Venere. Quella è <ride> Questa sono io che volo in acqua tra poco Ho una grazia in questo momento che proprio... Chanel spostati ah. Pesciolini? Cosa guarda? per attraccare a Bernazza eccola ah un po' di venticella sembra io che pesca dall'armadio Spanciata sulla barca Per fare questa ripresa <ride> Ho dormito tutto il viaggio Adesso siamo a Vicino Garnazza E ci tuffiamo Ci si tuffa? Ci si tuffa? Eh, sì o no? ferma No, no, ha voglia Ho paura del pranzo Non mangi? Ah, non ero io che devo star male Non ti male Boh, io non lo so se pranzo Io ho fame Ho già fame ora E da qui? Ti dai uno slancio sufficiente si può saltare la battaglia, se no la scavalti e salti dal fuori. Ma non tanto. Ma ti viene più dopo. Secondo me assistiamo a una scena pietosa di un volo. Davide anche con l'altra gamba. Silvia, consiglio. scendi dalla scaletta. Oh, chi sei? Sì. sì. Ah. Chiudo! On off dov'è? Qua Sono le 6 e non ho mai sognato così tanto di toccare la terraferma. Siamo partiti stamattina alle 9, siamo stati fuori fino adesso C'è una mancanza di video assurda perché la fotocamera era in cambusa E scendere in cambusa è un'esperienza che non auguro il mio peggior nemico Scendere là sotto se non si è abituati è orribile Quindi è rimasta lì, è rimasta lì tutto il tempo Insieme a tutto il resto e quando dico tutto il resto intendo anche il pranzo le merende sono riuscito tanto a fare quella del mattino Ma sono le sei non ho ancora pranzato sto malissimo. Adesso torniamo a casa e ho fame quindi sicuramente mangio qualcosa No, Sono le sei posso fare un pranzo merenda Vai in cambusa no ma stai scherzando la cambusa è tipo il luogo della morte cioè, tu sei lì che scendi, sei sano, esci e vuoi vomitare l'anima. No, oggi mi non me lo ricordare, su e giù, ti giuro. Lo so, tesoro. Eh, il telefono è sempre stato in cambusa. Ti giuro, per me io ci passavo davanti. Brividi. Cibo. Adesso, quindi, ora. Ah. Buon appetito! Uh -huh. Sì. Riso, tonno, avocado, pomodorini, zucchine, carote, Ah, cibo! Ciao, incomincio a vedermi per quello che sono, magrebina. Cioè, non so se rendo, no, non, non re la fotocamera, sinceramente, non rende. Comunque, dopo che siamo tornati. Ho pranzato, alla fine non pensavo di mangiare tutta la schiescetta, ma avevo troppa fame, quindi l'ho mangiata. Correvano le ore 6 e adesso sono le ore 8 e andiamo a cena. Non lo so, cioè ho fame, ma non ho fame, non ne so, dipinti. Comunque mi sono lavata nel frattempo e truccata. Devo dire che con questa bronzatura i colori risaltano molto. Secondo me ho origini africane, ma non lo so. Questo vestito che è dalle, dalle foto, tipo sbrilluccica, il fluo, sì. Il giorno buono che non pagavi davvero oggi. E sì, l'abbiamo preso. Ma guarda lei ha preso molto, lei non se ne No, no, no, lei... Quando wait for food like. come... Oh, muscoli o la marinara? Oui. Okay. Oh, sì. I muscoli! E una cosa cruda allora, salatina di polpo e patate Salmone, mercato cibo. Tutto cibo poter mangiare il re senza l'ansia dell'esame. Dopo che mm. mi sono sbattuto tutto il giorno, si lascia mangiare che gli certo. fritto se non sbaglio. Sì. Fritto solo topo. solo di cranis. Oh, mi serve una forchetta. Io sì, arrivo uguale. Ragazzi, mio fratello ha provato queste maschere che dovrebbe fare una maschera nera che poi si toglie, l'ho sempre vista su Instagram, ho sempre voluto provarla. Quindi adesso vediamo come si fa. Allora, bisogna prima lavare il viso, fatto, metterla, mettiamola. Mm. Ok, come si fa sta roba? Non voglio sporcare tutto. Ups! Questo tipo di vinaville! Anzi, non è che questa roba mi, mi distrugge il viso. Giuro che se mi toglie l'abbronzatura. Ma così, come <ride> fai? Con la videocamera. Sì, va bene. Parlo con i miei amici! Eh. Mi sono chiusa a te fuori in <ride> eh, mamma. verrei volentieri a liberarti, ma sono leggermente impossibilita. Chiama qualcuno, qualcuno vada vale a liberare la mamma, è chiusa fuori in terrazzino. Secondo me te qualcuno è venuto. È impossibile, no? Mamma, ma come no, mamma? Eh, guarda che chiudo bene, nessuno no? viene dai per favore. Aspetta. Mamma, io non posso in questo momento. puoi dire? Gliel'ho detto, non mi cagano. Fabio, <ride> ah, mi hai chiuso tu. Oh, chiuso. Sì, è chiuso. Mamma, è aperto. Ma non mi dispiace. Ma tira, la sola questa. Normale amministrazione. E tu sì che mi fai vedere? Entra. Piano che c'è sulla sedia. Oh signore! E adesso pulisco un oh, signor guarda <ride> la foto si mette sulle sopracciglia ragazzi mi stacca le sopracciglia che ansia Boh, la tizia non ha sopracciglia uffa ma cosa stai no sto pitturando un attimo torna più tardi no ecco mi sa che ho rovinato tutto sexy lady e adesso devo stare così 25 minuti che adesso non mi chiedete di chi è di che marca è perché non ho la più pari idea l'ha presa la, la fidanzata di mio fratello in Ungheria e quindi questo non è in alcun modo una sposalizzazione di una di queste maschere che anche per prenderle mi sto stando divertendo sul abbiamo visto che in giro si compie la state togliendo? <susurra> ehi considerato la tolgo questa è una tortura comunque non è uno strumento di bellezza si sta scollando Sai quando bambino facevi con il vinavil Te lo mettevi sulle mani no, Lo faccio ancora ecco. Tu il vinavil Sì ma qui non si vede niente Ah mi sento proprio depurata Ah che figo ah, per la sensazione Secchino. Comunque quello che fanno vedere è che hanno i punti bianchi dopo O devi averne davvero tanti se non si dà una mazza Secondo me toglie niente Secondo me è divertente basta Una cazzata Che figo Sul ferino si attacca quindi adesso deve da andare avanti Bene il risultato è che è una cagata pazzesca questi che avevo sono rimasti. Non ovviamente. Vabbè, figo però. Scusate l'intromissione volevo chiedere scusa per l'audio nel video che sta per arrivare perché so che c'è casino, so che si sente un rumore dalla strada, probabilmente si stanno sentendo anche ora, però ho chiuso le finestre mentre in quella ho le finestre aperte, non lo so, sto testando questa casa. E piano piano ce la posso fare. Troverò la location adatta. Ok? Ho trovato questo costume marrone che ha la coppetta che... Non so se dovrebbe essere imbottita, in realtà ci sono gli spazi, ma non lo è questa. Mancano le imbottiture ed è a forma di reggiseno con la mutandina semplice e molto basic tipica di Calcedonia. E se posso aggiungere, questo è molto intelligente in quanto la fibietta non è in mezzo ma è a lato quindi quando uno si stende non ha questa cosa in mezzo alla schiena e spero che voi mi capirete perché io ho sempre avuto questo problema che dà fastidio e perché sta a lato quindi uno si può stendere in tranquillità poi ho trovato questo costume che è poi è quello che sto indossando, rosso triangolino molto semplice arricciato con annessa mutanda rossa arricciata e sempre dello stesso genere ho preso questo costume con motivo floreale Di questo non ho trovato sotto Ma penso di abbinarlo benissimo con la mutandina rossa ricciata. E poi ho preso una mutandina nera che non c'entra niente con il resto di quello che ho preso Però mi piaceva molto il fatto che va queste tre striscioline E anche se ha dei colori che non si abbinano bene o male troverò qualche abbinamento Anche con soltanto con un registro bianco e una nera me ci sta benissimo E poi vabbè ho preso un paio di mutande Easy, semplice, io prendo sempre brasiliana. questo è un po' particolare perché ha il pezzetto davanti ed è liscia dietro. Ma mi piace una morire. Questo costumi: fino a che non avevo trovato i costumi, non avevo trovato niente. Dopo i costumi, ho cominciato a trovare tutto. Infatti, poi sono andata in un negozio chiamato Floresa. Ho comprato questo, che è la cosa più inutile che potete mai pensare, perché è un giacchino senza maniche. Quindi um, Ginny mi guarda e mi fa Sì, ma cosa ti serve? E io gli ho risposto Itte È praticamente inutile Però mi piace Perché dà colore Magari ha un abitino bianco Come quello che sto indossando ora E mi dà questo stile un po' più magari da sera Questa l'ho pagata una miseria L'ho pagata 12 euro Quindi sono davvero felice E poi... Sempre in questo negozio ho trovato il completino più bello che potessi mai immaginare. Questo è un po' il mio genere, un po' il mio stile. Non mi, non mi faccio vedere spesso in vestiti normali, mi vedete sempre vestita sportiva da palestra, però io ho uno stile molto, molto, molto femminile. Questi vestitini un po' retro, un po' vintage. Non ho un, un genere, una moda, uno stile. Mi piace questa roba, non so come potrei chiamarla, potrei definirla ed è questo vestitino che sto facendo vedere adesso che è una gonna con maglietta in realtà non è un vestito è una maglietta con questi tipo sulla spalla e sul braccio e poi questa gonna eh, tagliata simmetrica stile tovaglia ho visto che vi è piaciuto tanto quando ho messo la foto su instagram e a me è piaciuto tantissimo questo completo anche perché tutto il completo l'ho pagato 40 euro quindi secondo me è un ottimo affare poi siamo entrati da Luigi Uomo per Jimmy si prova una felpa, io la guardo lui mi chiede come mi sta e io la voglio <ride> quindi mi sono comprato una felpa e ho voluto regalarla anche a Jimmy quindi adesso abbiamo la stessa felpa uguale saremo dei piccoli gemellini e sono contenta bellissima a me calza pennello ed ho preso una S e l'ho pagata soltanto 22 euro l'una, quindi presso una felpa 100% cotone è fantastica. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che io punto molto sulla qualità, soprattutto per i vestiti invernali, sugli estivi me ne frego relativamente, tipo la giacchina quella lì è tutto pure la stane, tutte la stane, non mi interessa perché tanto... Non ha una funzione se non quella di abbellire. Per me invece i vestiti invernali hanno una funzione di tenermi al caldo. Preferisco spendere di più o comunque guardare la qualità e investire in 100% cotone, in lana, materiali del genere piuttosto che in materiali tipo poliestere che non tengono caldo e dei quali tipo mi devo mettere 8 strati d'inverno, quindi diventare una specie di omino Michelin per poter riscaldarmi. Da Hawaiianas ho preso queste sobrissime infradito uh, a sandalino le ho pagate 16, 17 euro e mi sono piaciute, ne avevo bisogno sono perfette per quando sei al mare per giri per la città ne voglio metterti il sandalo un po' più elegante non lo so, mi piacevano, le ho prese ho rotto due sandali nell'ultimo periodo quindi ci sta e poi basta, in realtà per me ho finito qui Anzi, da Calcedonia ho preso anche un pigiamino, ma ve lo risparmio. E se, piano. Silvia nonna c'è sempre, ragazzi. Poi una cosa che voglio farvi vedere è un regalo che ho trovato per mio fratello. Mio fratello è appassionato di BMW e da Puma hanno fatto queste maglie per uh, la BMW. Quindi è Puma for BMW. BMW for Puma. Beh, una delle due quindi mio fratello è appassionato e l'ho trovata e mi, piace, mi pareva un bel regalo, così dal nulla, penso che lo apprezzerà e, uh, e poi c'è un regalo lì di dietro per uh, Veronica però non ve lo posso far vedere perché probabilmente questo video uscirà prima che riuscirò a darglielo, quindi vero, mi dispiace, rimarrà con un dubbio questo unboxing shopping haul finisce qui, non so quanto spesso se mai farò una cosa del genere perché comunque secondo me lo stile la moda i vestiti Lifestyle, sono molto una cosa personale Spero che mi sia piaciuto Ciao ciao, ciao, ciao. In questo video Se non erro, non avete visto Luna Ve la faccio vedere ora oh. Tipica posizione da gatto stanco Perché dovete capire che sì, Io sono in vacanza Invece Luna qui lavora Fa un lavoro duro nella vita Vero Luna? Che lavoro fai? questo? Oh, oh ok beh ma eh, che lavoro è questo? eh? è un lavoro? sei pagata per questo? Mm? e adesso? ciao ciao ciao ok ok ok basta basta aiuto aiuto aiuto vedi che non sei poi così tanto carina e coccolosa saluta saluta youtube saluta youtube luna salutali ma non così, poi non sul cavo, e, e, e il cavo no, eh. Luna no, Luna, Luna, Luna, saluta YouTube, aiuto, no, aiuto. Bene, bene. Ti odio, umana, fammi dormire, sono anch'io in vacanza. Cosa batti lì? Come. Ciao. Ciao gatto, che cazzata, cazzata, cazzata. Ahia! Eh, ciao! Ciao! Ok, ciao, ciao ciao.